abbiamo ah, fatto un sacco di marketing diretto il marketing è un costo che per una startup molto spesso fa fatica per per a permettersi soprattutto prima di raccogliere capitali cioè già c'è il problema di pagare le persone quello è di pagare. il costo più grande è pagare le persone il marketing ti devi arrabbattare ehm, quindi all'inizio abbiamo fatto tantissimo marketing diretto cioè cercavamo travel blogger cosa fai? ti raggiungi, dividi di travel blogger e scrivi a tutti travel blogger ehm, funziona bene, poco scalabile. Quando abbiamo raccolti i soldi uh, abbiamo iniziato a fare AdWords, a usare AdWords, non sono strumento che io conosco bene, ho usato tanti anni, quindi uh, andava bene provare AdWords, però abbiamo visto che nel nostro settore in realtà non pagava tantissimo AdWords, non aveva delle buone metriche di conversione. Allora, quello che cioè, ti dico la verità è che... Quello che per ora ha avuto i migliori risultati è stato partecipare alle fiere di settore. Cioè andare a quegli eventi legati al travel, dove ci sono tutti gli operatori eh, che vanno da mh, Alpitour a Expedia, passando per gli alberghi. Ce cioè ne sono in Italia tre molto importanti, in Europa altri quattro, noi per ora abbiamo fatto quattro di questi eventi e sono state queste, hanno innescato la, la vera crescita. Cioè perché lì, eh, perché? Perché siamo un B2B. Cioè se tu sei un B2B puro e hai pochi soldi, eh, investire in marketing sul B2B, è, è, è online, è complicato. In questo modo qua invece è stato, eh, è stato relativamente semplice riuscire a parlare con tanta gente di aziende veramente rilevanti che stanno diventando nostri clienti. Alcune non sono già diventate e altre ci stiamo, ci stiamo parlando. Però con questi... Comunque devi passare da un contatto diretto, cioè che ci deve interfacciare.